Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta con crema di zucca, specchie e pistacchi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono spaghettoni o spaghetti quadrati, acqua, sale, zucca, panna da cucina bimby, bimbi, a listarelle, granella di pistacchi, olio extravergine di oliva, sale, pepe nero, noce moscata. Andiamo il via alla ricetta. Versiamo all'interno del boccale la zucca. Una parte dell'acqua. E il sale. E facciamo cuocere per 15 minuti. 100 gradi, velocità 2, la zucca è cotta, trasferiamola in una ciotola, senza lavare il boccale mettiamo lo speck l'olio e facciamo insaporire per 3 minuti 120 gradi velocità soft Adesso aggiungere la crema di zucca e facciamo cuocere per 10 minuti. 100 gradi velocità soft adesso aggiungere la panna La noce moscata e il pepe. E far amalgamare per un minuto 100 gradi velocità soft. La nostra crema di zucchero è pronta, trasferiamola in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale, adesso versiamo l'acqua per la cottura della pasta. E il sale. Portiamo a bollizione, azionando il bimbi per 7 minuti. 100 gradi, velocità 1. Adesso versiamo la pasta all'interno del boccale. e la facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 6 minuti. 100 gradi, anti-orario, velocità soft. La pasta è cotta. Andiamo a scolarla e a condirla con la crema di zucca. Pasta con crema di zucca, speck e pistacchi. Grazie e alla prossima ricetta.